Ci siamo, guardate qua, è arrivata! Quindi, ha piovuto tutto il giorno, adesso c'è un piccolo sprazzo di luce, di sole, e noi siamo già di nuovo felici, perché cosa abbiamo? I carciofi, però non sono romaneschi, sardi, si chiama questa tipologia, si chiama tema, tema, carciofo tema, guardate qua che bellezza! Allora, ma come si fanno a riconoscere i carciofi quando sono freschi veramente? Avvicinati qua, senti! Come fa? Scrocchia <ride> e quindi, che significa che il carciofo è freschissimo? Ma allora, tornato dalla palestra, voi dite: Ma a quest'ora, già sei tornato dalla palestra? Eh, sei tornato, ma che fai durante il giorno? Io, domenica, lavoro tutto il giorno, tagliamo di mattina per, per chi non lo sapesse, fino alle 11 di sera. Quindi oggi mi avendo un po' più tranquilla, quindi, carciofi, li pulisco. Allora, faccio una pasta. Quindi, che cosa succede? Taglio qua il gambo comincia a sfogliarlo, come se fosse una margherita mamma ma non mamma, mamma non mamma Sentite il rumore? Questo è il carciofo fresco Questo è il carciofo, carciofo fresco, quando è così mai essere tirchi Adesso che faccio? Metto qua con contenitore vado così vedi, guarda, così sottile sottile sottile sottile vado qua Allora, Stefano se ne fa 100, 200 al banco lì a Campo dei fiori, tutti quei signori che stanno lì, ci fanno, cioè, veramente ne fanno tantissimi puliti, aspetta, sono troppo, vedi, piano piano, spelucchino curvo che taglia bene, così, vado, vado, vado, non si spreca niente, perché questi costano. Oggi no, questi qua costavano mi sembra 90 centesimi l'oro. Poi taglio qui, zacchete e va bene, e poi. Mui vi faccio questo carciofo dentro, eh! Guardate qua! Pochissima barbetta, lo metto qua dentro acqua e limone, o se no, acqua e gambi di prezzemolo Vedete, il limone spremuto, la carta, così non si ossida, perché il carciofo viene a galla e noi non lo facciamo ossidare, rimane sempre bianco e adesso la pasta, la pasta andiamo, olio Allora, dobbia, Allora io Ehm, sono affezionato agli oli, no? però non voglio fare nessun tipo di, di pubblicità voglio dirvi soltanto scegliete l'olio buono perché giustamente, ieri proprio mi ha detto un signore ha mandato un messaggio, mi ha detto bravo che fai questa bella comunicazione dell'olio olio buono perché cambia tutto ne consumatele meno ed è più buono, guardate allora, aglio tolgo, c'è un po' di anima metto qua dentro e già cominciamo a farlo andare poi, oh, questa è mentuccia proprio, l'ho trovata pochissima, però la uso solo i gambi qui, guardate che robetta mentuccia o nepitella nel resto del mondo quindi, è, è fantastica carciofi e, e funghi, è un'altra storia e vedete qua, così diamo tutto quanto il gusto a quest'olio, buono buono e adesso taglio il carciofo, gambo dalla parte, poi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ok? Così olio già profumato, guardate, bello, levo tutto questo, così e incomincio a mettere i carciofi quindi, sentite il rumore? Ah, gli schizzi dappertutto, gli schizzi dappertutto! Così Bellissimo Sale Quando il sale è buono qualcuno ha detto, ma che sale usi? di qualsiasi parte del mondo bianco non eh, raffinato e poi il nostro rumore il nostro rumore, questo questo è il nostro rumore è il rumore dell'amore, lo sappiamo, no? Adesso, però adesso, sti carciofi, come facciamo a cuocerli bene? Ho messo sale metto poi, dopo vi dirò qualcuno perché sa anche dell'olio al peperoncino, poi ve lo dirò Olio al peperoncino, che ho fatto io e poi, qua, guarda qui, guarda qui Cartaforno Va bene così? Va bene, aspetta, aspetta Come lo vuoi il carciofo? Morbido, che si scioglie in bocca, tipo alla romana E adesso, guardate qua Pa, pa pa carta bagnata, senti la musichetta, ma andiamo! Vai! Poi, pasta non mi criticate della, sempre la soglia scelta da pasta, ma c'ho questa a casa Fini, quando la finisco bisogna mangiarci questa, ci mangiamo questa io uso anche qui sto tonnarello che ha avuto un successo strepitoso ecco qua, siamo in due vado, acqua salata e vado ci mette 6-7 minuti, quindi guardate qui Qua sta al massimo, qui sta al massimo Sta cuocendo, quindi che cosa creiamo? Con questa carta, un effetto vapore Quindi il carciofo si cuoce bene e non diventa scuro, ok? Sentite, sentite il rumoretto? Quindi A me, gli occhi, ci vediamo tra pochissimo Ci siamo, ci siamo quasi E oggi dopo dorsali e bicipiti Ehi, andiamo Basta con i tonnarelli e con i carciofi, allora guardate qui: papaparà, papà, pa, pa, pa. ah, pa, pa. e questa acquetta ci serve proprio, vedete. Guarda che spettacolo! Sentiamo se so buono. Mm. Mm. Basta, tonnarello dentro, vai, vai. Così allora, ci siamo? Siamo pronti? Guarda qui, guarda qui, ecco qua, adesso mentuccia un pochino di acqua finiamo di cuocere, come ben sapete un minuto prima la pasta qua dentro con tutto quanto in tingoletto. Questa è una pasta salutare, salutare ci fa star bene Ci siamo? Ci siamo? Io penso di sì Mamma mia che bellezza E qua ragazzi, non si scappa pecorino Allora, chi non piace l'aglio, perché ho sentito fuori dal fuoco Zacchete! Fuori dal fuoco! Allora, chi eh, non piace l'aglio può anche non mettere l'aglio, eh! Io non posso, non, non, non mettere l'aglio e il pecorino, che io poi, avete visto, l'aglio lo tolgo sempre! Adesso, giriamo fuori dal fuoco, fuori dal fuoco, mescoliamo bene. Mamma mia, che profumo, ragazzi! Ma non è, non, questa è Sinfonia! Mamma mia! Mamma mia, che spettacolo! Allora, porchetta! Bella! Come sarà? Io non lo so! Da paura, carciofo buonissimo! lentuccia rinfresca e il peperico ci ingrassa questa è la pasta che dedico a tutti quelli che mi vogliono bene e a quelli che mi vogliono bene, pasta in bianco Ciao!